Quando si studia la materia di diritto d'autore, io uso quasi sempre questa slide introduttiva nei miei corsi, eh, lo, si, ehm, lo si approccia diciamo attraverso queste due ottiche, no? da, quest da questi due punti di vista. In generale tutti, eh, tutti gli istituti giuridici della cosiddetta proprietà intellettuale. Il diritto d'autore, come i marchi, come i brevetti, come dire, mh, può essere visto da, due, da queste due ottiche, ovvero quella del titolare dei diritti, quello che dell'ottica di colui che ha interesse a tutelare la sua opera, la sua creazione, la sua invenzione, il suo marchio e quindi vuole sapere quali sono i diritti che la legge prevede a suo favore dall'altro lato però c'è anche l'ottica di, di tutti gli altri cioè di tutte le persone, i soggetti che si trovano a dover utilizzare quell'opera creativa, quell'invenzione, quel marchio e vogliono sapere entro quali limiti possono utilizzarla ok è ovvio che anche per una questione logica eh, si parte sempre dall'ottica del titolare dei diritti perché conoscere quali sono i diritti che entrano in gioco permette anche all'utilizzatore di sapere quali sono i limiti entro cui deve stare no? quindi noi faremo esattamente questo, questo procederemo in questo modo cioè cercheremo di vedere nella prima parte del seminario ehm, come funziona il diritto d'autore, cioè vi do proprio i fondamenti, i meccanismi di, di, di base, così vi fate un'idea di preciso di cosa, di, cosa, di cosa stiamo trattando, e poi vi faccio vedere un po' di più, anche se magari un appunto in una seconda fase, e un po' più velocemente, il lato dell'utilizzatore delle opere. Poi andremo sulla parte delle licenze, che invece è più un focus monografico eh, della materia. Allora ecco no, una nota su questa slide sempre ovvio che nel mondo che stiamo, in cui stiamo vivendo oggi no, legato alla tecnologia digitale, alla comunicazione via internet eh, le due ottiche si stanno sempre più sovrapponendo cioè è difficile essere nettamente da una parte o nettamente dall'altra perché? perché siamo sempre un po' a cavallo delle due nel senso che no, fate le foto, scaricate la foto su Instagram del vostro amico le aggiungete qualcosa, la ritagliate, la ripubblicate Cosa state facendo? Siete sia autori in un certo senso perché avete aggiunto della vostra creatività, ma allo stesso tempo avete preso creatività di un altro e quindi eravate utilizzatori, quindi vedete che siete in, in una, eh, con un'azione che è ormai di, di comune, cioè che è abbastanza comune e molto frequente nella nostra giornata perché basta avere un aggeggio da 100 euro, forse nemmeno per poterla fare, in realtà avete già superato questo confine tra le due ottiche, siete rimasti lì a cavallo, no? E quindi a livello proprio di teorico sistematico la si studia con queste due ottiche però poi di fatto nel concreto dobbiamo sempre pensare di essere un po di qua e un po di là a seconda delle varie situazioni quindi chiuso il discorso adesso diciamo chiuso il discorso introduttivo cominciamo a entrare nel, nella parte arancione no? del, relativa al, ai meccanismi di base del diritto d'autore e come un titolare dei diritti diventa appunto eh, in possesso e, e e nel pieno, nella piena titolarità di questi diritti che vengono chiamati diritti d'autore o copyright alla, con l'edizione anglo-americana direi che, abbiate pazienza, lo so che magari sembra noioso però facciamo prima leggere alcune norme che sono le prime, le prime norme, i primi articoli della legge italiana sul diritto d'autore che ci fanno capire, appunto, rispondono a questa domanda che, che cosa tutela il diritto d'autore perché? perché già sgombrare il campo da una serie di leggende metropolitane su... Eh, il campo d'azione del diritto d'autore cioè evitare di confonderlo, ad esempio con i, i brevetti il mondo dei brevetti che sono una cosa simile ma in realtà agisce su tutto un altro campo i brevetti agiscono sulle eh, eh, le invenzioni industriali no? il diritto d'autore si occupa invece di opere creative e noi dobbiamo parlare oggi parliamo di diritto d'autore anche quando far, parleremo delle licenze creative commons parleremo comunque saremo nel solco nel campo del diritto d'autore okay? E visto che spesso c'è confusione, allora mi, è, mi preme ehm, mettere molto in chiaro fin dall'inizio questo, questo aspetto. Cioè di cosa si occupa veramente il diritto d'autore? E lo facciamo leggendo appunto l'articolo 1 della legge 633 del, del 1941 che è ad oggi ancora la nostra legge eh, sul diritto d'autore. Premesso ovviamente è del 1941 ma poi è stata più volte aggiornata e modificata quindi non, non pensate di avere a che fare con una legge che è uguale a se stessa da, da 70 anni però sì effettivamente l'impianto è un po' ancora dal 1941 con i problemi che si porta dietro e vabbè dopo vedremo magari qualche esempio allora ci dice il primo articolo, articolo 1, che sono protette ai sensi di questa legge le, norme, eh, scusate, le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative All'architettura, al teatro e alla cinematografia. Ok. Poi dice qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Vuol dire che sostanzialmente ha elencato i principali campi della creatività umana per darci un'idea del, del mondo in cui ci stiamo muovendo però lascia anche il campo aperto alle nuove forme di espressione perché? Perché il legislatore del 41 aveva già intuito che con l'evoluzione tecnologica pian piano si sarebbero anche evolute le forme di creatività no? ed è quello che sta succedendo adesso, adesso in realtà eh, tutto si sta spostando sul digitale, sul multimediale quindi anche la cinematografia in realtà si realizza attraverso il digitale e si fruisce attraverso un unico mezzo di comunicazione che è internet no? mi scarico su Netflix o in streaming, mi guardo il film quindi eh, eh, le forme di creatività principali sono queste, però poi le forme di trasmissione ed espressione spesso possono sovrapporsi oppure nascerne di nuove. No? Pensate a tutta la creatività multimediale oppure al secondo comma che non vi ho ancora letto. Perché? Perché si fa riferimento ai programmi per l'elaboratore, ad esempio, o alle banche dati. Quelle ovviamente sono, questo pezzo qui è stato aggiunto successivamente nel 1941, perché erano forme di creatività che il legislatore del 1941, con tutta la fantasia che poteva applicare, forse non riusciva ancora a, a concepire a immaginare, no? e immaginare. Infatti sono state aggiunte negli anni 90. Dice che sono altresì protetti i programmi per il laboratore come opere letterarie, nonché le banche didattiche per la scelta e la disposizione del materiale costituiscano creazioni intellettuali dell'autore. Ok, quindi più o meno già questa norma ci, dà un, un bel, un, ci traccia un confine del, del, del seminato in cui ci stiamo avventurando vi faccio solamente notare una piccola così, eh, particolarità no? questo, questo passaggio in cui dice che i programmi per il laboratore cioè il software sono equiparati, sono assimilati alle opere letterarie chi è che fa, fa l'informatico qua? ecco lei ha già intuito cosa voglio arrivare no? Nel senso, per, perché ha detto opere letterarie? c'è cioè, un motivo tecnico per cui non ha detto opera cinematografica o opera musicale cioè perché assimilare il software all'opera letteraria? perché è scritto, esatto, perché viene sviluppato, viene creato sotto forma testuale no? Cioè avete un amico informatico, guardate il suo schermo, è pieno di testo fitto fitto, perché è così, eh, si sviluppa software sotto forma di eh, linguaggio di, di programmazione e a seconda della, del linguaggio scelto, della sintassi applicata, del, eh, appunto, de, del tipo di, di, di comandi che vengono inseriti il software assume delle forme e, e fa, delle fa fare delle cose diverse alla macchina no? okay? quindi anche dal punto di vista del diritto d'autore, quello che rileva, quello che ci interessa è appunto il famoso codice sorgente, cioè il codice con cui lo sviluppatore ha impartito le, le istruzioni alla macchina ehm, e quindi appunto questa equiparazione che viene fatta più o meno in tutti gli ordinamenti che hanno una, una legislazione sulla tutela del software, per cui il software è eh, equiparato a un'opera letteraria. era uno spunto che volevo lanciarvi come così perché mi sembra interessante, ci fa riflettere sulle nuove forme di creatività. Um, l'articolo 2, se vedete, um, cosa fa? Prende sostanzialmente lo stesso elenco che ha già fatto l'articolo 1, però lo divide in 10 categorie, che sono le nostre 10 categorie che poi ci ritroveremo in tutto il seminario, nel senso che sostanzialmente sono 10 tipologie di opere creative che sono state tipizzate dalla legge italiana se siamo fuori da queste 10 è sintomo che probabilmente non siamo nel campo d'azione del diritto d'autore oppure non siamo nel campo d'azione di nulla cioè eh, o siamo sotto il campo d'azione di un altro istituto della proprietà intellettuale ad esempio il brevetto, il marchio o qualcosa di simile oppure può essere che non, non ci sia una tutela per quella cosa lì Ok, quindi adesso ve le, ve, le, ve le elenco così vi rendete conto andiamo veloce perché non è che dobbiamo fare... Dobbiamo impararci la memoria, però, le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, tanto se in forma scritta quanto se in forma orale, quindi potremmo genericamente dire l'opera letteraria. Due, le opere delle composizioni musicali, con o senza parole. Tre, le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali si è fissata una traccia. Ehm, quattro, le opere della scultura, pittura, arte del disegno, incisione, arti figurative e similari, compresa la scenografia. 5, i disegni e le opere dell'architettura 6, le opere dell'arte cinematografica muta o sonora 7, le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia ok, questa, questa era la norma fino a qui ovviamente come vedete ve l'ho già tagliata un po' perché era molto lunga quindi l'ho resa sotto forma di semplice elenco però questa era la norma come era stata concepita dal legislatore del 41, questa era la norma originale ovviamente i punti 8, 9 e 10 come, come capirete già a intuito sono stati aggiunti successivamente. No? Perché l'8 parla di programmi per il lavoratore il 9 parla di banche dati e il 10, che è l'ultimo, parla di opere del cosiddetto design industriale, ok? Che presentino diversi carattere creativo. Allora artistico, ad esempio, non so, le, sed le sedie su cui siete seduti sono molto semplici, ma sono sicuro che sono. Ehm, sicuramente tutelabili con un, eh, un una tutela di design 5 anni dalla, dalla registrazione che è una tutela di design più simile al mondo dei brevetti però se fossero riconosciute come opera creativa e questo forse non è così chiaro perché sono abbastanza semplici eh, potrebbero essere addirittura riconosciute come, come appunto opera dell'ingegno in senso pieno appunto, tutelata da un diritto d'autore quindi 70 anni, anni dalla creazione come se fossero appunto un, un, un un, un, no beh scusate l'opera del, des del design è 25 anni scusate. Una, una, una, comunque rispetto ai 5 anni previsti per le opere di design semplici quelle tutelate con, con una sorta di brevetto hanno una tutela maggiore e qual è la differenza eh, pensate alle sedie, alle lampade che poi sono andate a finire anche nei musei di storia di, di arte contemporanea insomma qua siamo in un, in un luogo in cui oggetti di questo tipo ce ne sono tanti no? qua al museo di Bolzano e coloro che hanno creato quella sedia, quella, quella lampada, probabilmente quando l'hanno creata non la pensavano per andare a finire come se finisse in un museo, come se fosse destinata a finire in un museo, ma era pensata per entrare nelle case delle persone e essere oggetto di arredo a tutti gli effetti. Poi l'impatto creativo che hanno avuto le hanno fatte elevare successivamente a opera dell'ingegno, okay, perché Perché è il carattere creativo che fa scattare la tutela del diritto d'autore, lo vedete nella forse non ve l'ho sottolineato abbastanza prima, nell'articolo 1 dice opera dell'ingegno di carattere creativo, cioè è il carattere creativo che fa scattare la tutela del diritto d'autore, cioè l'elemento fondante del diritto d'autore, il fatto che ci sia un'attività una crea un creativa, che ci sia vera, vera creatività, ok? E che non sia quindi una semplice eh, riproduzione di qualcosa che è stato creato da altri o che sia così semplice, così poco, cioè, insomma sostanzialmente quella cosa la farebbero tutti in quel modo e quindi non è creativa, ok? quello è esattamente l'elemento fondante che fa scattare la tutela del diritto d'autore e infatti arriviamo a dire adesso anche al negativo che cosa non è tutelato dal diritto d'autore e questo ce lo dice l'articolo 9, ehm, 9 numero 2 dei TRIPS i TRIPS sono un trattato internazionale, uno dei principali firmato negli anni 90, nel 94, tra i principali appunto eh, paesi del mondo che, ha, che avevano e hanno tuttora una legislazione in materia di copyright e di diritto d'autore ci dice in modo molto sintetico questo articolo che la protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee e non i procedimenti e non i metodi di funzionamento e nemmeno i concetti matematici in quanto tali. Quindi questo mi serve per sgombrare il, il, il campo da una delle principali leggende metropolitane e credo che domani nella sessione di consulenza qualcuno che è caduto in questa, in questa leggenda metropolitana ci sarà e verrà a chiedermi consulenza su questo perché è un grande classico cioè il fatto di volere una tutela per la propria idea per l'idea astratta okay? il diritto d'autore non, non fa quella roba lì, non, non si occupa di quel mestiere non si occupa della tutela dell'idea dell astratta quindi il potenziale mio cliente che eh, non lo so, è un grande classico per i piccoli imprenditori che vogliono mettere, una, mettere in piedi una start up innovativa, no? adesso è, in questi anni c'è stata molta retorica sul discorso delle start up eh, dove spesso la eh, forza di questa impresa è proprio nella di un'idea di un modello di business ad esempio, eh, però ahimè non è il diritto d'autore lo strumento migliore per tutelare quel tipo di, di, di valore astratto perché l'idea è una cosa che ancora non è stata estrinsecata è solamente sotto forma appunto di idea e va eh, in qualche modo eseguita e realizzata. No? Il diritto d'autore si occupa non di idee ma di opere creative quindi la, la estrin estrinsecazione di un'idea cioè quando un'idea viene espressa vedete che dice copre le espressioni e non le idee quando viene espressa sotto forma di opera dell'ingegno cioè una delle nostre dieci categorie che abbiamo visto prima allora ecco che scatta il diritto d'autore questo perché? perché altrimenti sostanzialmente non potremmo più fare nulla perché ormai le idee sono già state concepite da qualcun altro e quindi nel momento in cui creiamo qualsiasi altra cosa andremo a toccare idee astratte di qualcun altro e invece quello che rileva dal punto di vista del diritto d'autore è come questa idea è stata estrinsecata quindi come dice qua ad esempio nell'ultimo punto cioè, i concetti matematici in quanto tali quindi per fortuna se io entro nella libreria universitaria ho 20, 20 tipi di manuali di matematica no? Quello per la scuola superiore, quello per il liceo scientifico, per l'istituto tecnico, per la facoltà di, di, di ingegneria. La matematica è sempre uguale, no? È sempre la stessa a livello di concetti, ed è, ed è sempre la stessa da, da qualche secolo probabilmente. Eppure i vari autori che hanno realizzato i manuali hanno legittimamente un loro diritto d'autore. Sul manuale però, su come quella matematica, su come loro la matematica hanno deciso di spiegarla, raccontarla, illustrarla. Okay, questi, questo è un grande esempio che fa capire appunto, no? si dice il proverbio che no? la matematica non è un'opinione perché effettivamente non è un'opinione, è matematica e quindi non può essere soggetta a opinioni e idee diverse, però può essere soggetta alla scelta creativa espressiva diversa, l'autore eh, sceglie di trattare prima un certo tipo di equazione e poi un altro tipo perché secondo lui è più, ha più senso fare questo tipo di... di di, di, di, di passaggio per, per rendere più comprensibile la materia, un altro autore invece decide di fare il contrario ok quindi non cadete, cominciamo a togliere questo, questo, questo equivoco di fondo che spesso mi sento, sento ancora e lo sento ancora adesso anche su internet sui forum, appunto tra diritto d'autore che tutela le, le, le, le opere creative che è la, la, diciamo, la versione corretta e diritto d'autore che fa, un diritto d'autore fantomatico che si occupa anche di idee Um, capiamo meglio questo concetto se leggiamo um, un saggio che è stato scritto anni fa da, da Josef Kohler che è un, um, un giurista tedesco che ha argomentato più nel dettaglio questo, questa teoria e lui addirittura divide in tre livelli, parla di forma esterna, forma interna e contenuto, no? dice che la forma esterna è la forma con cui l'opera appare nella sua versione originaria, no? quindi ad esempio nell'opera letteraria l'insieme delle parole e delle frasi, oppure nell'opera musicale la melodia, il ritmo e l'armonia. La forma interna invece è la struttura espositiva dell'opera, cioè l'organizzazione del discorso, la scelta, la sequenza degli argomenti nell'opera letteraria, oppure i passaggi essenziali del discorso musicale e le note determinanti la linea melodica nell'opera musicale, eccetera. Il contenuto invece è l'argomento trattato, le informazioni, i fatti, le idee, le opinioni, le teorie in quanto tali, e cioè a prescindere dal modo in cui essi sono stati coordinati, scelti, presentati quindi secondo quello, e adesso lo chiedo a voi perché mi sembra che abbiate capito il concetto il diritto d'autore si ferma so, a quale di questi tre livelli, cioè fino a dove arriva secondo voi la tutela del diritto d'autore, visto quello che abbiamo detto, gli esempi che abbiamo fatto prego se volete lei dice solamente la prima quindi solamente la forma esterna, siete tutti d'accordo? No? Perché? Quindi le prime due e lascia fuori il contenuto? Ok. No, no, eh, raccolgo... Sì, risposta esatta comunque quest'ultima. Infatti, perché? Perché la forma interna è già una scelta creativa. Capite? Tornando al nostro esempio del libro di matematica, senza andare a leggere le singole frasi o andare a vedere gli esercizi come sono stati impaginati, io basta che vado a vedere l'indice sommario del libro... E già ho capito che approccio hanno utilizzato i vari autori, poi è ovvio che ci sono materie che non ci sono tanti modi per trattarle, no? Nel senso che sì, anche la mia materia, con tutta l'umiltà che posso applicare, nel senso che se l'anno prossimo chiamate un altro esperto di diritto d'autore a fare una lezione su questo argomento, può essere che le sue slide non siano tante diverse, cioè, soprattutto queste prime, non siano tanto diverse dalle mie perché non è che sono state delle slide molto creative, lo ammetto, nel senso che ho fatto un copia e incolla di norme, con un ordine che è abbastanza classico, cioè parto dalle prime norme della legge sul diritto d'autore, un approccio più classico di così non si può. Eh, quindi difficilmente io posso dire ad un altro che farà delle slide su questo argomento di non farle come le mie, perché io stesso non ho avuto quello spunto creativo sufficiente per poter arrivare alla tutela del diritto d'autore quanto meno su queste prime slide, poi quando andiamo avanti magari c'è qualche schema, qualche, qualche cosa di un po' più originale, allora sì, okay? però io ho l'umiltà di dire, eppure ho visto gente che, i eh, miei colleghi giuristi soprattutto, che parlano a convegni, fanno delle slide dove sostanzialmente il testo delle slide è fatto da un copia e incolla o di norme o di pezzi di sentenze, di tribunali o di corti, e poi gli chiedi le slide alla fine del convegno e ti dicono: no, no, non te le posso dare, perché è un materiale estremamente creativo e sensibile, ho paura che poi me le copiano, e ti dico, mamma mia, sì, sì, non ti preoccupare, non, non, non darmele, non c'è problema, ecco, questo perché ogni tanto va a toccare anche aspetti un po' psicologici del, della percezione che ognuno ha della, sua, della propria creatività. Va bene, al di là di quello... Spero che adesso abbiamo sgombrato un po' il campo, infatti la risposta alla domanda in questa slide dice secondo tale teoria la tutela, secondo la teoria di Köhler, la tutela ha per oggetto sia la forma esterna che interna ma non il contenuto quindi il diritto d'autore protegge la forma espressiva dell'opera e non si estende al contenuto in conclusione è tutelata dal diritto d'autore l'opera dell'ingegno di carattere creativo formalmente espressa, mentre non sono suscettibili di protezione né le semplici idee né forme espressive elementari non idonee a rappresentare fatti o sentimenti ok? l'esempio della mia slide cioè se tutti, se tutti coloro che si occupano di quella materia farebbero una slide in quella maniera lì è ovvio che probabilmente non c'è un livello di creatività sufficiente